Bene, eccoci qua. Un saluto a tutti. Ho da poco terminato il corso di pasticceria di base di Andrea, conosciuto per caso, girovagando e cercando un qualcosa che mi potesse soddisfare, che andasse oltre quelle che erano o sono le normali indicazioni che puoi ricevere guardando su internet, eh, acquistando determinati libri e quant'altro. Cercavo qualcosa di più, cercavo qualcosa che mi spiegasse il perché di certe cose. L'ho trovato, l'ho trovato non conoscendo Andrea, l'ho trovato avendo la fiducia di degli ascolti che cercando su internet ho ricevuto. Mi ha impressionato non tanto il suo sapere, trovo normale che un professionista conosca in maniera approfondita la materia, ma è il modo con il quale eh, spiega questi concetti, spiega... Il perché delle cose, ecco, soprattutto il perché delle cose. Perché delle cose non sono sempre, eh, non, le, non le trovi dappertutto. Le ho trovate in questo corso, in questo corso, questo chiamiamolo di primo livello, questo corso base, Molte cose già le conoscevo o pensavo di conoscerle. In realtà questo corso base non è stato per nulla superfluo. Nessuno di quei minuti che ho utilizzato sono stati minuti persi. Assolutamente no. E con grande piacere eh, non vedo l'ora di iniziare anche l'altra parte del percorso che eh, sicuramente sarà entusiasmante ancora di più rispetto al primo, se mai questo possa essere. Ringrazio Andrea che non conosco, prima o poi andrò a conoscerlo di persona perché nella mia vita ho voluto conoscere tutte le persone che mi hanno lasciato qualche cosa. Grazie.